Ciao a tutti oggi prepareremo i biscotti di frolla con pinoli e uvetta il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa gli ingredienti sono farina doppio zero uova zucchero burro lievito per dolci sale vanillina la scorza grattugiata del limone la scorza grattugiata dell'arancia pinoli e uvetta sultanina diamo il via la ricetta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 Prendiamo l'uva passa e i vinoli che avevamo precedentemente messo da parte, forziamo all'interno del boccale e azioniamo il bimbi per 30 secondi, anti orario, velocità 3. Il nostro composto è ben amalgamato, trasferiamolo sulla pellicola trasparente. Dopo aver trasferito la frolla sulla pellicola trasparente abbiamo dato la forma di un salamino. L'abbiamo avvolta e adesso la riporremo in frigo per 30 minuti circa. Trascorsa mezz'ora abbiamo ripreso la frolla, rimuoviamo la pellicola trasparente. Con l'aiuto di un coltello andiamo a formare i nostri biscotti. Fettiamo dei tagli e posizioniamo i biscotti su una teglia rivestita da carta da forno. Una volta formati tutti i biscotti, inforniamo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15-20 minuti. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare del tutto prima di rimuoverli dalla teglia e andiamo a impiattare. Biscotti di frolla con pinoli e uvetta. Grazie e alla prossima ricetta.